Voglio arrivare lì in alto Tecnicamente saltando così si prendono i punticini Io vorrei arrivare tipo da queste parti vedete Praticamente vado qua e salto Andiamo avanti yuhu! Che bello saltare fra queste nuvolette raga ma è bellissimo dai Che bello Ok perfetto qua cos'è che c'è Saltando su questa nuvoletta posso accumulare soldi nuvola Che bello Oh mio Dio, voglio accumulare tutti i miei soldi nuvola. Vai, vai, salta, ti prego, salta. Ok, perfetto. Con i soldi nuvola mi sa che si possono comprare altre cose. Eh, tipo altri pettini, soprattutto, che mi aiutino a saltare super più in alto e quindi arrivare dove avevamo detto che voglio arrivare. Cioè, super sopra, ovviamente, fra le nuvole. Aiuto. Ok, perfetto. È eh, anche un po' pericoloso perché qua se si salta si può. Eh... E più vado avanti, peraltro, qua su queste nuvolette, più riesco a raccogliere soldi nuvola, il che è bellissimo. No, è caduto uno, amico mio Mi dispiace, però dai So che ce la puoi fare se credi in te stesso Vai avanti Che bella questa nuvola, guarda raga ah, ah, ah, Perché cade? È tutta scivolosa forse Ah, questa qua, sapete, mi aiuta a prendere i diamantini Che non so a cosa servono Qua si possono comprare le cose con i robux Ah, no, no, ti prego No, no, no, no, no sono caduto Ok, se stiamo troppo tempo sulle nuvole si cade Ora allora, qua io posso acquistare dei pettini ah, Non ho abbastanza soldi, ma questi invece Vediamo cosa mi esce Ok, un, un, un gatto basico, va bene Un altro, un altro, un altro, un altro Un corgi basico ah, questo è raro Sì, ho preso un fettino raro, che bello Allora, adesso me li metto tutti Allora, questo qua me lo metto assolutamente Ma poi ne posso mettere altri? Ok, no, posso mettermene solo uno in realtà Oh, i soldini posso prendere tutti quanti Uhuh, uh prendiamoli tutti, che bello Adesso sono di nuovo ricco. <ride> Però praticamente quando arriviamo alle isole super in alto Posso sbloccare queste isole qua E quindi guadagnare ancora di più Che bello È molto divertente questo gioco Ok ricordiamoci di non stare troppo sulle isole sennò poi dopo queste nuvole qua non ti reggono giustamente per tanto tempo perché poi dopo magari sei super pesante e loro sono meno pesanti di te quindi ti fanno cadere purtroppo e infatti devo stare super attento adesso ok Ok, ma raga peraltro mi sono appena accorto che ho un sacco di diamanti adesso che, ne ho ancora presi ancora di più, peraltro. Ok, altri diamantini. Yuhuu! E qua altri soldini, peraltro. dammi tutti i soldini. <ride> che bello! Io velo! Ok, perfetto. Andiamo avanti così. Oh. Ok, perfetto. Stiamo seguendo le freccine e queste freccine ci stanno portando in un posto abbastanza magico. Beh, speriamo sia magico, speriamo che non sia pericoloso. Perché, se è pericoloso, potrebbe essere un ostacolo per il nostro obiettivo, che è raggiungere appunto le isole super alte. So che insieme ce la possiamo fare, amici. Quindi, restiamo tutti quanti insieme. Oh, è semplice alla fine, no? Oh, oh, ti prego, non cadere. <ride> ok, perfetto. Però, dai, ce l'ho fatta. Sono, allora, sono, ho giunto, ho giunto, vabbè, scusate Sono arrivato qui No, ho bisogno di altre monetine per prendere questo pet qua Vabbè, allora saltiamo un altro po' Saltiamo anche su quest'isola che mi dai i soldini Ok, perfetto, adesso posso Tecnicamente, eh, raga, però qua è pericoloso, mio Dio Ah, ti prego, salta abbastanza Salta, salta Ok, ok, ok, ok, ok, oh, madonna mia Perfetto dai ti prego dammi qualcosa di, di super raro perché ho bisogno eh, Epico Sì! Eh, metto questo qua epico Però guardate che carino è tutto pieno di stelle Che bello che è bellissimo Ok adesso ti prego non cadere Ti prego non cadere tipo, okay, grazie mille Uh, raga, stavo per cadere, per fortuna Però lo sapevo che credendo in noi stessi Ce la facevamo Ok, perfetto Ok, prendiamo i diamantini che sono assolutamente super buoni Ok, anche i soldini ovviamente Super buoni E adesso qua, scusate un attimo, sono arrivato alla prossima isola per caso Sblocco Ho mille coins, ce le ho non, non ce li ho Ok però devo saltare un altro po' Ok tecnicamente ora posso giusto? Ecco adesso cado Volete vedere che cado? Oh, no, Ok perfetto non sono caduto Perfetto <ride> Bene però dai sono riuscito a sbloccare Giusto? Sì Bene E tecnicamente questa dovrebbe essere l'isola se Non mi sbaglio Dell'autunno E quindi ho raggiunto Una delle prime isole Che si vede Da lì sotto Vedete lì sotto C'è il castello Dove eravamo partiti E adesso siamo qua Su quest'isola Che bello Allora L'isola dell'autunno Ok qua si possono anche Prendere nuovi pettini E sono tutti quanti Molto belli questi pettini Quindi vorrei prenderli Tutti quanti Però ho bisogno di soldi Dobbiamo guadagnare Ancora di più E ce la possiamo fare Allora e qua... Ehm, cosa devo fare? Qua si può fare il jump boost, quindi... <ride> ah, ma qua ho il checkpoint, raga! Praticamente, quando arriviamo su un'isola, abbiamo il checkpoint! Io pensavo di ritornare di nuovo al castello. Per fortuna non è stato così. Dai, dammi il jump boost. Però non ci arrivo. Ah, ok. <ride> devo, devo prendere il jump per tre per arrivare qua. Non ho capito. Ora ho capito. Si devono upgradare i saltini, raga. Adesso io posso fare tipo due salti. Esatto. Praticamente, per arrivare alla prossima isola, me ne servono tre... Quindi devo andare a, devo continuare a saltare praticamente, sempre su queste isole qua, perché se no non posso andare avanti, capito? Ho capito, ecco perché non... cioè pensavo che i pet erano quelli che ti aumentavano, invece no. I pet probabilmente ti aumentano quanto guadagni. E peraltro devi sempre ritornare alla base per poter prendere quelle cose per i saltini, insomma. Eccoli qua, adesso tecnicamente... ah no, mi servono 5.000, eh, ops. <ride> Vabbè, continuiamo a saltare allora. 500 milioni il prossimo Adesso posso mettermene di più di questi pettini Che mi fanno guadagnare anche di più Vediamo adesso con tre pettini quanto guadagno Adesso ne ho 259 di soldini 300, Eh beh sì, un po' di più sì Eh sì, eh. un po' di più sì Vabbè, allora andiamo su Ok, tecnicamente ora è il checkpoint qui Pettini, pettini, pettini, pettini No, questa è basica, non mi piace Pettini, pettini, pettini, pettini, pettini Un'altra basica, ma che pizza Pettini, pettini, pettini, pettini, pettini Pettini, pettini, pettini, pettini Questa è rara, ok, perfetto, meglio della prima Sicuramente, così ci guadagniamo ancora di più quando saltiamo Uhuh, uh che bello Adesso abbiamo tre saltini Adesso tecnicamente possiamo raggiungere Quest'isola qui, olè Avete visto che ce l'abbiamo fatta, dai Che figata, bellissimo, questo gioco mi piace un sacco Adesso andiamo Così avanti, ok Perfetto Però raga, vorrei anche acquistare forse il teletrasporto Sarebbe utile, secondo me Acquistarlo Ok qua ci sono tipo le pozioni su quest'isola Ah no ok <ride> Ora tecnicamente posso sbloccare una nuova isola Vediamo Ti prego fammela sbloccare sei... 35.000 Sei impazzito completamente Oh mio dio devo continuare a saltare raga Ma 35.000 Vabbè però ce la possiamo fare sicuramente Adesso basterà saltare un altro po' E ce la facciamo <ride> Non vedo l'ora di aprirla che bello Andiamo forza forza forza Saltiamo dobbiamo sapere un sacchissimo Vabbè ovviamente voi vedrete un taglio uh, uh, <ride> Ho paura di cadere Sono caduto ma perché volevo prendere questo pettino qui So che forse è uno spreco di soldi Però volevo prenderlo Ti prego dammi qualcosa Ma come basi Brutto schifoso che non sei altro Mi ha truffato Ma no ma questa qua è ancora più forte dell'altra Anche se è basica comunque Eh, vabbè allora va bene Va bene dammela pure que Adesso ritornerò di nuovo appena faccio 8000 così ne prendo un'altra Tanto adesso si fanno i soldi immediatamente raga, vedete? Così prendo un sacco di soldini E di cose sì, belle che bello Ecco adesso sto per cadere mi sa Aiuto! Ah! E eh, va tanto avevo i saltini tanti E mi sono spaventato scusatemi Lo so che non devo urlare Dammi i soldini dammi soldi ok perfetto altri soldini adesso cado di nuovo giù così posso andare a prendere il mio pet bellissimo dammene un altro per favore sarebbe utilissimo grazie ti prego qualcosa di raro <gasps> l'ho chiesto e me l'ha dato raga no assurdo tolgo questo ovviamente sto diventando super ricco raga vi consiglio di giocarci a questo gioco sapete è molto bello adesso però vediamo quanto guadagniamo probabilmente tantissimo eh sì, è eh. ancora di più Peraltro posso prendere anche tipo dei regalini Ok, grazie, mi ha dato pure tantissimi soldini, che bello! C'è anche un amico qui con me, ciao! <ride> Però dai, ma perché io non ho i capelli? Dove sono venuti i miei cappelli belli? Cioè, capelli, no capelli. Io ho bisogno dei cappelli, dei cappelli. No, mi ha tolto la nuvola, brutto cattivo. Oh, ma scusami, ma mi sta togliendo le nuvole! Lo sto odiando, questo non è più mio amico. Forse ora si vedono un po' meglio le nuvolette, vero? Perché... Ho provato a modificare un attimo il um, Diciamo i colori perché Probabilmente non si vedeva <ride> Ma è giusto sbagliarsi L'importante è migliorarsi sempre Cercare sempre di migliorarsi e beh, Adesso si vede anche un po' meglio secondo me Comunque siamo quasi ai 35.000 Possiamo sbloccare la prossima isola Dammi i soldini Dammi tutti i soldini ah, I soldini a me ah, ah, I soldini Ok perfetto però dai ce l'ho fatta <ride> Ok adesso posso sbloccare quest'isola Perfetto um, Aiuto So che sarà quasi impossibile um, Perché probabilmente mi, mi dirà, Ok, adesso devi guadagnare tot per prendere altri soldini Così, hai capito? Um, ti, ti fa venire voglia di comprare i robux Però io non... Eh, cioè, io mi sono detto di farcela da solo, così, eh, senza robux Dai, guardate che bello Oh, però non è vero, dai Mi, mi sono sbagliato Qua i, mh, le uova costano un pochettino tanto, in effetti Posso prendere i soldini da qua? Ti li rubo oh, Dammi i soldini li rubo. Però posso guadagnarne un sacco se lo voglio. Quindi continuiamo. Eh, che bello. Raga. È enorme tutto sto posto. Ma avete visto? Voglio vedere cosa c'è più avanti. Ah, qua c'è la prossima isoletta. Sono ritornato a questa isoletta. Perché qua i pettini costano di meno. Ti prego Oh, un altro questo è di nuovo raro ok posso mettermelo al posto di questo di nuovo raro wow e allora posso mettermelo anche questo al posto di questo siamo ritornati sull'isola principale qua praticamente posso comprare tutte le cose già da qui tecnicamente ho un cactus oh, porca vacca che figata ok perfetto e sapete cosa posso fare ora? Posso andare ad um, upgradeare. Ma allora, tecnicamente io posso upgradeare anche tipo i miei pettini. Se upgrade questo... A parte costa 25... come failed. 25 gemme. Oh, successo. è questo? Successo. E quindi adesso cos'è? Ho i pet più forti. Eh, raga. Che figata. E eh, che bello. Raga, che figata. Oh mio dio, aspetta, posso gridare di nuovo? Tutto fallito, ma che pizza! Vabbè, però raga, guardate che bei pet che ho ora. Adesso tecnicamente faccio un sacco di soldi se salto. Vediamo, proviamo a saltare, vediamo. Uno, due, tre. Ma, scusate, ma mi sbaglio? Oppure sembra a me che continuo a prendere gli stessi soldi di prima? Non so, io ho un po' questa impressione, magari mi sbaglio. Sì, forse mi sbagliavo, perché ho già 35.000. Allora sapete cosa posso fare? Posso andare, oltre al fatto che mi interessa un po' la VIP zone, cioè veramente bello, cioè mi attira un sacco raga, devo dire che hanno fatto un bel lavoro di marketing. <ride> Però qui posso prendere, ti prego fammi prendere qualcosa di super raro, ti prego. Ma oh, ho preso il cammello? Ma io cosa caspita me ne faccio col cammello Scusami eh No però scherzavo Cioè il cammello Anche se è più brutto Però tecnicamente Dovrebbe essere più buono Aspettate un attimo Vediamo se lo posso upgradare Perché se lo posso upgradare Sarà fighissimo Oh mio dio 20% chance Fallito ovviamente Sì ma che pizza eh! Questa cosa non dipende da me Ma mi ha cancellato il cammello Che, che, che credo di aver capito <ride> Ho capito <ride> Che credo di aver Perché quando mi aggiorna le cose Cioè i miei pettini volevo dire Li ho cancellati tutti <ride> Ma come Dai un altro pettino Ti prego ti prego Raro Ti prego è basico. Vabbè dai, sicuramente è meglio dell'altro. Dai, ma che pizza! Era più bello quello oro, anche se è meno potente. Infatti adesso mi sa che perderò tutto, raga. Perderò tutto ultima. Non è vero! Ho guadagnato tanto! Perché questo è... Boh, vabbè, comunque. ne Andiamo avanti. Cioè, praticamente, probabilmente guadagno mille a salto. Qua bisogna saltare proprio tanto, raga. Perché le nuvole sono distanziate qua. Ed è pericoloso perché si rischia di cadere e perdere tutti i progressi. Perché poi bisogna ritornare. Perché purtroppo il teletrasporto, questi qui... Te lo fanno pagare Quante... Mirco 500.000 coins raga eh, Io farei anche accept ma non ce li ho Proviamo a prenderne un altro Un altro cammello aiuto raga Un fennec che non so che cosa sia vediamo Mettiamo il fennec Siamo a 286.000 Questo vuol dire che posso comprare questo pettino Però prima prendiamo questi soldini qui Olle che sono 42.000 che sono un sacco Ok, um, sarà molto difficile che io possa prendere... Oh, un qualcosa di raro però è buono Vediamo quant'è Raga, è tantissimo Allora, equipiamo the best, cioè i migliori Vediamo adesso quanto guadagno Ora ne ho 48.000 Tecnicamente dovrei prendere un sacco ora Eh, 2.000 a nuvola, caspita Però questo continua a costare 500.000 Il che... Guardate raga, ne ho 143.000, ora si guadagna anche abbastanza, posso arrivarci. Però questo magari in un prossimo video. Quindi iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di Roblox come questo. <ride> Dove cerchiamo di arrivare ai limiti dell'impossibile tantissimo su su su su. su. Ciao!